Eh, super Service, Buddha, ci occupiamo di pneumatici, siamo esperti in pneumatici e servizi. Se posso chiederle cosa vi ha spinto ad investire in un campo così innovativo, specie in un territorio dove le novità eh, faticano no? ad arrivare a prendere piede? Allora, I motivi sono stati due. Il primo seguire la volontà della mamma perché ha sempre visto eh, da lontano. Le ha percepito già che questo è il futuro della mobilità elettrica, dell'ecosostenibilità e la seconda cosa è perché questo è un campo che si, si, ogni giorno se ne sta parlando quindi lo vediamo anche nei media, nei media, sui giornali Qual è stata la sua esperienza in Green Power? Che percezione ha dell'azienda con cui ha collaborato? Sicuramente è un'esperienza che noi tutta la famiglia siamo disposti a ripetere abbiamo incontrato... Eh, delle persone valide, competenti, dei veri professionisti nel settore dell'energia rinnovabile. Ogni nostra domanda sono stati disponibili e chiari a darci le risposte che noi cercavamo. Solo sottolineare il mail. grazie sentito per un'attenzione così profonda no? per quella che riguarda l'innovazione in un settore dove noi scommettiamo quotidianamente. Siamo disposti ancora a collaborare per numerosissimi anni con la Grimpavel. Grazie, Riccio, grazie a voi, grazie a voi veramente.